di tutte le cose al mondo tra tutte le cose che un essere umano può fare perché lo yoga tutto ciò che gli esseri umani possono fare è essenzialmente un'espressione di ciò che sono qualcuno canta una canzone qualcuno danza qualcuno scrive un libro qualcuno dipinge un quadro qualsiasi cosa facciamo è un'espressione di ciò che sei puoi esserne consapevole può esserne inconsapevole ma comunque ogni cosa che dici ogni cosa che fai ogni cosa che viene fuori da te è essenzialmente un'espressione di ciò che sei quindi lo yoga in questo senso è diametralmente opposto a questo perché non è un'espressione di, ciò che, di ciò che sei si tratta di determinare ciò che sei si tratta di determinare ciò che vuoi essere cambiando le fondamenta stesse della propria esistenza oggi ci sono significative prove mediche e scientifiche per dimostrare che le fondamenta stesse dell'attività del tuo cervello la tua chimica, persino il tuo contenuto genetico possono essere cambiati praticando differenti sistemi di yoga questo non aveva bisogno di conferme perché l'abbiamo sempre visto ma oggi ci sono dati scientifici per provarlo quindi non è un'espressione di ciò che sei si tratta di determinare la natura di ciò che vorresti essere cambiando gli ingredienti fondamentali che hanno fatto di te ciò che sei Quindi, lo yoga, come sistema, ha bisogno di molto più coinvolgimento di qualsiasi altra cosa che uno… qualsiasi altro tipo di cose che facciamo che sono semplicemente un'espressione di ciò che siamo Se tu trovi piena espressione tramite una qualsiasi attività particolare potrebbe anche trasformarti in qualche modo Se cucini con tutto il tuo cuore qualche trasformazione può capitare, sì? Prendersi cura di una mucca può cambiarti la vita, sai? Se canti con tutto il tuo cuore qualche trasformazione può capitare Se danzi con tutto il tuo cuore qualche trasformazione può capitare Ma quello è solo un certo impatto che accade per via di un assoluto coinvolgimento in una particolare attività ma essenzialmente quell'attività è per natura un'espressione di ciò che sei non sta determinando la natura di ciò che sei quindi quando trasformiamo la nostra attività non come espressione di ciò che siamo perché chi vuole trovare espressione così la mattina? Decisamente no, non è vero Quindi, non è un'espressione È un metodo, è uno strumento, è una tecnologia Attraverso la quale puoi cambiare la forma di ciò che sei Sia letteralmente, sia in altri sensi Puoi cambiare la forma stessa di ciò che realmente sei adesso Questo può essere trasformato perché ciò che realmente sei adesso, come persona è una combinazione di cose materiale genetico ancora prima, la sostanza karmica che porti con te a causa di quella hai scelto un certo grembo e quindi il materiale genetico e sin dal momento in cui sei nato qualsiasi tipo di impressione che è entrata in te sotto forma di una varietà di esperienze situazioni, pensieri, emozioni, relazioni, associazioni qualsiasi altra cosa è assorbito tutte queste cose fanno di te un certo tipo di persona quando dici «sono un certo tipo di persona», quello che stai dicendo è «ho questo tipo di compulsioni» Quando dici sono questo tipo di persona, ciò che stai dicendo è questi sono i tipi di compulsioni con cui mi identifico, quindi io sono questo tipo di persona. Le persone è una cosa molto occidentale, ma è molto presente in India oggi perché tanti indiani sono molto più occidentali dell'Occidente. Se vai sempre verso ovest, torni di nuovo in India. Quindi sono molto più occidentali di quanto lo siano gli occidentali oggi. Così la gente dice, sono una persona mattiniera, sono una persona notturna. Quello che vogliono dire è, la mattina, non riesco a svegliarmi la mattina. Questo significa, sono una persona notturna. Non riesco a stare sveglio la sera. Quindi sono una persona mattiniera. Non solo questo, la gente sta andando oltre, sapete, alcune persone sono Blackberry, alcune persone sono Apple. Quindi il mondo viene diviso in così tanti modi non sono solo strumenti che usi e metti giù, tutti ci identifichi quindi ci sono persone da pasta, persone da pizza, persone da dolce, persone da salato di ogni genere quindi che tipo sei tu dipende essenzialmente da certi tipi di compulsioni quindi ti siedi nel processo dello yoga perché non vuoi essere di questo tipo o di quel tipo sarà il tipo che la situazione richiede nel momento specifico se è mattino, sei una persona mattiniera se è sera, sei una persona notturna se non è necessario che tu sia una persona, non sei una persona significa che diventi flessibile questa flessibilità iniziamo a lavorare con il tuo corpo per cominciare e poi dovrebbe arrivare a ogni aspetto della tua vita la tua struttura fisica la tua struttura psicologica la tua struttura emotiva la tua struttura karmica tutto dovrebbe diventare flessibile così da poter essere qualunque cosa necessario che sia non è bloccata nell'essere in questo o in quel modo quindi, lo yoga come processo, lo yoga come metodo, lo yoga come tecnologia, lo yoga come scienza, è essenzialmente rompere le limitazioni di un certo irrigidimento che accade e che chiamiamo personalità, per evolvere dall'essere una persona a una presenza. Se sei una persona vuol dire che ti sei fatto un guscio hai formato un guscio e solo dentro quel guscio puoi operare se rompi il guscio non sarai più una persona ma semplicemente una presenza come lo è la vita come lo è Dio solo una presenza se può essere racchiusa in un guscio diventa una persona quindi yoga significa che Lentamente lavori sul rendere il guscio sempre più sottile, sempre più poroso, così che un giorno tu possa esistere senza un guscio. Quindi essenzialmente, nella tua esperienza, yoga significa mattina, Perché il sadhana così com'è? Perché? Tutti gli aspetti della fisicità sono ciclici nell'universo I pianeti girano intorno al sole, il sistema solare si muove Ogni cosa nella galassia, nel cosmo, è ciclica Più sei identificato con il tuo sistema fisico, più sei ciclico anche tu la tua esperienza è ciclica il tuo processo di vita è ciclico se guardi con abbastanza attenzione anche le situazioni che affronti nella vita arrivano in cicli quindi yoga significa ad un livello rompere il ciclo della vita quello che ora è un cerchio noi vogliamo aprirlo e farlo diventare una linea retta perché se tu giri in tondo se ti dico stai girando in tondo, che significa secondo te che non stai andando da nessuna parte? Ti dà solo l'impressione di andare da qualche parte ma non stai andando proprio da nessuna parte stai attraversando la stessa cosa ancora e ancora Quindi yoga significa aprire il cerchio e allungarlo come una linea retta in modo che se segui la linea vai da qualche parte, non giri intorno intorno La natura non ti lascerà andare così semplicemente devi lavorarci e lavorarci e lavorarci altrimenti devi essere contento di andare in cerchio un cerchio può essere anche descritto come un circo se diventi consapevole, se l'intera faccenda sembra un circo se non sei consapevole, puoi vedere solo un metro davanti a te allora è tutto reale se puoi vedere l'intero cerchio della tua vita, subito diventa come un circo. Una volta che realizzi che è un circo, non vuoi passare per il circo ancora e ancora. Solo se la tua visione è troppo limitata e puoi vedere solo a un metro davanti a te, ogni cosa è reale per te. Se ti apri e vedi l'intero cerchio, il giro che stai facendo, ti sembrerà un circo e sicuramente non vuoi che continui per sempre. Vuoi fare qualcosa a riguardo. Quindi, questi cicli, questi cicli ripetitivi di compulsività arrivano perché ci sono diversi tipi di memorie nel sistema memorie memorie karmiche Informazione essenzialmente vuol dire memoria, no? Sono le basi di informazione che portiamo che hanno costruito questo corpo così com'è Vivere nel corpo e non essere del corpo non è cosa facile non sto dicendo che è difficile ma bisogna lavorarci su il sadhana riguarda proprio questo per quanto semplice il sadhana possa essere ogni giorno se ci si lavora su lentamente puoi vedere un certo livello di libertà accadere dentro di te passo dopo passo forse centimetro dopo centimetro Forse micromillimetro dopo micromillimetro, ma nessuno può dire che non ti sta liberando. Lentamente ti libererà. Se vuoi andare rapidamente, c'è molto di più da fare. Se ti va bene andar piano, basta far qualcosa.